Grazie Presidente. Ho presentato diversi emendamenti a questo regolamento che è frutto di un'analisi approfondita e soprattutto della volontà politica di dare seguito a un decreto legislativo che va nella direzione, l'assessore l'ha detto, della semplificazione nell'ordine delle sponsorizzazioni e eh, del mecenatismo. Questo decreto legislativo eh, eh, equipara il regime di affidamento delle sponsorizzazioni culturali a quello previsto per le sponsorizzazioni ordinarie questo sempre nell'ottica della semplificazione equiparare non significa identificare equiparare non significa far confluire in un indistinto trattamento dei beni ma al contrario c'è la volontà specifica e dichiarata di assicurare la fruizione del patrimonio nazionale e favorire la ricerca scientifica applicata alla tutela. Questo per dire che la gestione dei beni culturali in ambito di fruizione è già in questo decreto legge considerata come qualcosa che deve afferire a una Lex eh, Specialis e questo infatti è. E quindi eh, Roma si, do si dota con questo strumento della possibilità eh, di perseguire in maniera molto efficace le finalità che la legge stessa prevede. Vorrei soltanto dire che in ambito culturale Roma vede mecenati da tempo molto attivi. Ora ho con me un, un fascicolo che eh, riprende le varie opere di mecenati che, hanno, eh, che sono attivi su Roma ogni anno, da un decennio almeno, la fondazione Paola Droghetti, sponsorizza eh, con, con metodi di mecenatismo i beni culturali di Roma, tutti ricordiamo la piramide Cestia della fondazione del mecenate giapponese, ma ci sono tanti mecenati che nel silenzio, perché questa è la particolarità eh, laddove la sponsorizzazione si differenzia dal mecenatismo, che in silenzio operano e operano eh, su tanti beni, quindi forse finalmente con questo regolamento che fa confluire le attività eh, sotto la, mh, il coordinamento eh, alla fine di una struttura unitaria, ecco forse finalmente avremo contezza eh, di quanto sia presente questa realtà eh, in Roma e per Roma e sarà sicuramente fortemente incrementata da questo nuovo strumento. Quindi grazie a chi ha lavorato adesso e complimenti.